Qui. Buongiorno, buongiorno. Eh, stiamo ridendo e scherzando al dodicesimo freelance camp, sembra Sono incredibile, tantissimo. tra quelli fatti in Romagna e quelli fatti a Roma e l'edizione dell'anno scorso a Lecce, siamo veramente felici di essere qui. Eh, dobbiamo dire un grazie enorme a, innanzitutto a tutti voi che siete qui in presenza, molti di voi erano qui anche ieri, è stata una giornata di formazione davvero molto bella. E, e poi speriamo che ci siano anche tante persone che ci stanno guardando in streaming e diciamo grazie anche a loro. Miriam. Vale. Cominciamo con i ringraziamenti Ma sì, cominciamo. ufficiali. Cominciamo. Okay. Vai. Partiamo con i nostri main sponsor. Primo è Ground, lì, li trovate là, là in fondo, Mattia e Francesca anche chiamata la Marana che ci supportano da tanti anni e che insomma vi possono spiegare come rendere il vostro sito più veloce e tenerlo al sicuro. Quindi grazie a SiteGround. E poi abbiamo MailChimp quest'anno, eh, da Atlanta, non ci stanno guardando in diretta perché a quest'ora da Atlanta si dorme ancora, ma sì. ci guarderanno oggi, li ringraziamo molto e io fra un po' vi parlerò anche di come ci hanno aiutati in questi anni senza saperlo. Poi Back Me Do. Che se avete dei bagagli che non avete ancora lasciato da loro sono in ottime mani e quindi grazie a Bag Me Do che fanno un servizio di, insomma, di deposito bagagli ma molto avanti per cui per esempio non avrete più cose da perdervi ma vi danno un braccialettino quindi non ci sarà quel momento di panico in cui non sapete dove avete messo il numero con la vostra valigia. Copa Alleanza 3.0 che ci sostiene da tanti anni, sono uno sponsor talmente eh, delizioso e talmente discreto che non ci danno nemmeno della carta da appesantire le bag, sono con noi in spirito e in sostegno, in aiuto. Eh. Banca Etica, grazie ancora Banca Etica perché insomma, tutti gli sponsor sono meravigliosi, con alcuni sponsor eh, condividiamo tanti valori, e Banca Etica è uno di questi, quindi è, insomma, è ancora più importante... Ehm, averli con noi anche per questa edizione e siamo anche molto felici di avere insieme a noi in questa edizione Medici Senza Frontiere eh, a cui abbiamo dato uno spazio perché ci fa davvero piacere sostenere alcuni tipi di cause domani mattina ci sarà il loro talk assolutamente siateci per ascoltarli perché sono davvero una presenza preziosa e poi beh, se avete aperto la bag avrete scoperto che cosa ci ha messo dentro di buono, baule volante e fior di loto di snack, cose dolci che ad un certo punto salveranno la giornata, la giornata. <ride> <ride> e il calo di zuccheri. Chiara Battaglioni e Laura Rubini, che ieri hanno tenuto nel pomeriggio due lezioni davvero molto interessanti e utili, e poi, sempre parlando di formazione, ci siamo noi di Digital Update, che insomma, siamo la, eh, una delle colonne portanti delle, le, di tutto il Freelance Camp. camp. E Arbos che ha fatto i deliziosi quaderni che avete trovato nelle bag, e un sacco di altre persone. So Easy che ci disseta oltre alla fontanella del parco, e poi c'era un'altra slide in mezzo, va bene. <ride> Ma <ride> le persone che ringrazierò a voce. <ride> Vabbè, innanzitutto, uh, grazie al parco dell'Appia Antica che ci ospita. Eh, davvero non è scontato trovare una sede così bella, così accogliente, così perfetta per fare il freelance camp, che è un evento che dipende tanto dal luogo che ci accoglie, ma davvero io spero che qui abbiamo trovato la nostra sede definitiva per l'edizione romana. Eh, moltissime grazie a due persone, eh, Fabrizio Lisse e Antonella De Carolis, che sono quelle che hanno hanno fatto trovare questo posto e che in tutti questi mesi hanno lavorato qui a Roma per rendere possibile questa edizione e insieme a loro tutti i Voodie che noi amiamo e adoriamo e sono veramente impagabili ehm, senza di loro, fra l'altro non ci sarebbe lo streaming, quindi soprattutto voi da casa ringraziateli tantissimo. E poi i ragazzi meravigliosi dell'accoglienza là fuori li salutiamo, ci stanno salutando, sono veramente best staff ever, eh, fantastici. Da, da vecchia madre anziana dico sono felice che esistano dei ragazzi così bravi. Eh, tutto il nostro eh, staff storico, Silvia, grandiosa senza la quale non ci sarebbe nulla di tutto questo, eh, Calamun che ci fa le grafiche fino all'ultimo momento, Aroti Meloni e Marina Pavido, che Ciao. sono il nostro social media staff quest'anno, Aroti per i testi e Marina per le foto. Chi altro mi sono dimenticata? Mi sono dimenticata sicuramente qualcuno. Eh, Calmo, l'hai detto, Silvia anche, i vudi... I vudi ci sono, sì. va bene. E Miriam, e certo. il nostro socio virtuale Gianluca, che oggi non riesce ad esserci, ma salutiamo perché ci sta seguendo Ciao, sicuramente Gianluca. in streaming. No. E a questo punto io direi Miriam che ti lascio la parola. Tu vai a prepararti? Vado? Ale. Ta ta ta. Alessandra va al primo speech. E intanto io approfitto per un po' di informazioni di servizio. Allora la prima è che chi non ha ancora prenotato il pranzo lo può prenotare. Trovate tutte le istruzioni nella mail. Quindi cliccate nell'ultima mail e segnate che cosa volete che vi portino poi a pranzo. Pagamento cash, preparate i soldi giusti. E anche carte, fantastico. Eh sì, entro le dieci e mezza. Sì. sì ok per domani entro, dalla regia micro, entro le 7 di stasera Sì, così loro riescono a organizzarsi per preparare tutto e avere tutto quello che volete disponibile um, un'altra cosa importante è che in fondo all'uscita a sinistra c'è una bacheca cerco offro quindi potete usare i post it per dire cerco un web designer esperto in wordpress oppure sono molto bravo a che ne so, fare ufficio stampa e mi offro per ufficio stampa per eventi o quello che è quindi usatela per fare networking un altro momento importante di networking sarà quello della metà di questa mattina, del pomeriggio e di metà mattina di domani in cui, insomma, il momento una delle cose più belle del freelance camp è il fatto di ascoltare, imparare, ma conoscere persone, insomma, raccontarsi, spiegare che cosa si fa e quindi, insomma, ci sono questi momenti formali in cui proprio ci si, ci si incontra, ci, ci si parla e nascono tante cose utili. Eh, Insomma, passioni condivise oppure lavori fatti insieme, questa è l'esperienza di freelance camp di questi anni, l'ho visto succedere tante volte, quindi via la timidezza e networking a tutta. Io direi che adesso Ale è pronta per il suo speech, come vedete quest'anno gli speaker parleranno da questo meraviglioso pulpito, quindi gli speaker un po' prima del loro intervento si portano alla fine della rampa, poi faranno questa cosa che fa molto all of fame okay? ci mettiamo anche lo stacchetto un po' rocky eh? e, e poi trovate tutto lì quello che vi serve microfono, gira slide, tutto quanto allora io chiamo Alessandra Farabegoli siamo pronti per aprire questo freelance camp 2019 edizione romantica